Tanto ora cade dal buco sto vizio o qualsiasi cosa sia, cioè. Lo sapevo. Eh sto cazzo! Sto cazzo. Siamo. Bentornati, ragazzi. Bentornati. Nuova partita, che dite? La facciamo un'altra partita, ragazzi. Dai, ricominciamo da zero. Peggio delle proprietà di YouTube, minchia Continua Continua, let's go Si continua Alla ricerca del famigerato Roberto Sir Roberto Where are you, Roberto Italy, Italy, spaghetti, Italy Vedo tutto nero Allora Se la memoria non mi inganna, ragazzi Io non vorrei Io non vorrei che la scorsa volta Abbiamo salvato quando il demone ci stava Praticamente alle costole Alle calcagna Quindi io non vorrei che ora apro la porta E le trovo il demone in faccia fine, Sclero ragazzi eh ve lo dico Io sclero Basta lo sapete Allora Allora Allora In bocca il demone allora, Ispezione. Abbiamo Chiave di Toro. Che ragazzi, vi ricordo che la Chiave di Toro è l'ultima chiave che abbiamo trovato. Non so se vi ricordate, quando abbiamo perso la cassaforte. La cassaforte. Abbiamo aperto la cassaforte. E ci è sbucato il demone in gola. Ecco, abbiamo trovato quella. Abbiamo capito che con la Chiave di Toro si possono aprire un sacco di porte. Questo vuol dire che, secondo me. Secondo me. Ci sarà una bella svolta al gioco. Perché finora abbiamo, abbiamo esplorato la casa. Che a dirci tutta tre ore a camminare una casa non è il massimo, ragazzi, eh. Quindi, spero che questa chiave di toro possa sfondare qualsiasi porta. Allora. Ti stai cagando addosso? No, per ora no. Dread però a breve succederà. Ma tra allora, l'altro perché non vedo un cazzo? Ok. Chiave di toro Here we go Deve essere sbloccata C'ho tutto ho tutto ho tutto Inventa orario Spensiona Chiave di toro Buttolo dentro Here we go Ancora Indietro Riprendilo tutto Porco dio Minchia iniziamo bene eh? Cioè devo bestemmiare Io non voglio girarmi Ragazzi io non mi giro Io non mi giro Io non chiudo la porta Me ne frego altamente Le palle Ciao me -me. A che vado a guardare l'Italia? Scendi tutto, oh, Dio santo, i fulmini. È eh, dappertutto. Non ho mai affrontato una forza del male così potente nella mia vita. Se mai la. cadessi? Se mai le cadessi addosso, fuggi il più lontano possibile. No, mi sa che neanche ci cado addosso. Mi farà morire molto prima. Si può bestemmiare? Sì, sì. Tiriamo tanti porconi, ragazzi. Mm, io non voglio aprire. L'armadio è bloccato. sfonda tutto. Fra, a me mi serve un nascondiglio. Ciao, cioè, so, sa sì. Escilo tutto. E la madonna. Eh, siamo più alti della vetta del cielo. Mi è comparso dietro, dietro, sicuro, dietro. Corri, corri, corri. No, non ce l'ho di fronte. Minchia, non ansimare fra me, fra me mi Questo bagno non era... Merda, merda, merda, via, via, via, via, cazzo, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, in via, via, in via, via, via, via, via, via, Dov'è il salvataggio? Dov'è il salvataggio? Corri! Che cazzo fai? Eh, niente. Siamo morti. Siamo morti. Niente. Mi sto rassegnando la mia morte. No, no. Siamo tornati qui. Siamo delle merde. Where is the salvataggio? Porco Dio Cosa shifti? Corri! E sta giù? Non possono entrare vero? Non possono Sto sudando freddo ragazzi Sto sudando freddo Dobbiamo trovare altri 4 numeri, ragazzi. Comunque, altri 4 numeri dobbiamo trovare per sbloccare la porta. È quella che dobbiamo sbloccare, secondo me. Primo numero 0 Posizione non specifica 4. Abbiamo un 0 e un 4. Ora, potremmo fare anche una cosa Potremmo fare anche una cosa O stiamo lì A smanettare Con i numeri fin quando non troviamo la combinazione Però il problema è un altro Non sappiamo se gli effetti eh, Lo 0 sia il primo numero della combinazione E il 4 sia il, il uh, Sia il secondo Capite? Quindi può darsi pure che perderemo tempo a vuoto Smanettiamo. Secondo me devi trovare nei lenzuoli. Eh, niente, dobbiamo beccarci per forza il fantasma in faccia, cioè il demonio in faccia. Facciamolo. La cantina proprio dei vini pregiati. È stato bello conoscervi, ragazzi. È stato bello, è stato bellissimo. È stato un piacere conoscervi, belli miei. È arrivato il momento di crepare. Ma tanto ce l'aspettiamo Dai cioè per forza Deve uscire sotto queste coperte Pronto No Pronto No Pronto No Pronto Eccolo Lo sapevo france Pronto Sapevo sapevo ragazzi sì, è sempre quella, ragazzi. Sì. Ormai sapevamo. Non c'era da sorprendersi. Però devo capire. Eh, io che ora ho scoperto tutto. Che poi guarda. Posso parlare? Ok. Guarda l'ironia della sorte, ragazzi. La scorsa volta la incontrammo come primo telo. Ora invece è l'ultimo. Mm, <gasps> oh my god. Numero 7. Ragazzi, let's go. Si va subito a salvare. Eh. Ha <ride> ha. Proviamo ad andare dove ci sono state le apparizioni. Tra cui la, la cassaforte. Dove sta la cassaforte. Perché se ci pensate... I due numeri... Quello di Robert e l'altro del, delle lenzuola... Sono comparsi proprio quando Ci sono state le apparizioni Quindi magari Anche Il salvataggio è bello lontano Dritto Destra Dritto Mi dica, mi dica Mario Sì, dai, ma sei uno stronzo. Madonna, mi sta vendendo la pelle tocca nel culo. Siamo morti. C'è l'attico. Così me ne vado qua sopra. Me ne vado. Eh, lo sapevo. Siamo morti, siamo morti, siamo morti. Siamo morti, siamo morti. Niente, vuole ammazzarmi, ragazzi, vuole ammazzarmi a tutti i costi. Sto odiando questo gioco. Boh. No, ancora una stamina. Qui che la scorsa usci volta uscivano i tentacoli. Fatemi controllare ora che. Io non parlo, ragazzi. Non parlo, ragazzi, non parlo. Andiamo a salvare, non parlo, ragazzi. Non spiccio con mezza parola. Mi ho trovato l'ultimo numero. Dai, corri, cazzo, corri. 0847 Ci siamo Prendi Siamo tornati nella stanza No vabbè siamo tornati in questa stanza Mi stai prendendo per il culo Volete vedere Porco il cazzo Volete vedere che L'artefatto che avevamo in mano Vi ricordate? Lo troviamo proprio ancora qua Perché c'è il sangue tra l'altro? Io non sono morto cioè. Non... Tanto succederà qualcosa qua dentro Per forza Cadono scarefaggio ovunque sì, sì, succederà qualcosa, ragazzi. Me lo devo aspettare. E infatti c'è il signor Roberto. Abbiamo trovato il signor. Oh, mi prendi. Prendi cose, prendi. Abbiamo trovato il signor Roberto. Morto male, ragazzi. È un cadavere. Cioè, si preoccupa del cadavere, ragazzi Tanto ora cade dal buco Sto tizio o qualsiasi cosa sia Cioè Lo sapevo Quel sur era troppo in bella vista, effettivamente Tanto lo so che ora Trapana il buco e prende a ferra anche me Io non voglio passarci da là Quanto più distante possibile Ecco il cazzo, lo sapevo! Sapevo tutto. No, Spento anche. Oh no, è Roberto. Roberto fatti guardare bene. Dai Roberto, per l'amor di Dio, Roberto, l'artefatto. Roberto, I don't have a choice. Roberto si è fottuto l'artefatto ragazzi. Ah, quindi vuoi dirmi che questo pertugio in tutto ciò è servito solamente per fa, far fa sbocare la mano di quello? O di quella? Sì, Roberto è andato ragazzi, è bello che è morto Roberto, si sapeva. Cioè, non c'era bisogno di trovare il cadavere prima, per, per capirlo. Tanto mo ora usciamo e ci sarà la, la bellissima faccia del signor Roberto che ci attende. Che è quella roba? Dai, signor Roberto Dove mi attende? Talismano protettivo È una cinematica, ragazzi Non possiamo morire, dai È un feto? Cresciuto male? Sì, ma non fissarlo troppo, fra, svegliati! Pronto! Date una svegliata, fra! Io non lo fisserei. Sì, ma basta. Fermi tutti Inventario Ispezione Talismano protettivo Eh, chiarissimo Chiarissimo, chiarissimo Dai, svegliati fra... Dai cioè Ma non posso morire così Cioè non posso Ci sta divertendo di vedere lo so Ci sta trattando come una bambola voodoo ragazzi Cioè no Oh Che abbiamo fatto Siamo potenti In realtà Scopri che noi siamo i demoni, in realtà. Ma mi sa che non è ancora finito, cioè trema tutto. C'è troppo silenzio, quando c'è troppo silenzio. Eh vabbè, eh, certo. Aspettate un attimo. Io da questo buco non posso fare nulla. Se ci abbiamo il demone di fronte, io come cazzo devo scappare? Eh, probabile, Scorpion, probabile. Eh no, eh no, no, così non vale, eh, così no. Niente. Allora, se ci compare di nuovo di fronte vuol dire che dobbiamo andare a tornare in quel buco. Sì. Assolutamente. Che dobbiamo fa? C'è una la di cielo a mazza <ride> telesmano Eh Come usarlo non si sa Non si può Siamo morti io striscio qui, vaffanculo. E eh, sto cazzo. Sto cazzo, sto gran cazzo glielo metti anche. Ok. Stavolta è comparso dietro, eh? Stavolta è comparso dietro. Stavolta è comparso dietro. Stavolta è comparso dietro. Fammi vedere dov'è il camino di merda. Vado dritto, sinistra, destra. Se me lo becco in faccia sclero. Sì, lo in faccia, sclero. Porta sulla destra. Questa. Ok. Chiave dei pesci, e eh, lo sapevo. Ce l'abbiamo fatta. Primo step, almeno... Stavolta, stavolta ci è andato di culo perché è spawnato dietro, ragazzi. Ma le altre volte che spawnava in faccia non ce la facevamo, credetemi. Cioè, era impossibile. Pesci, ecco. Allora, ispezione, pesci. Pronto. E ce la facciamo. Ah, è, ah, era aperta. Ok. Ma che ne so. Che ne so, Scorpion. Altra combinazione. Che ha cassaforti ovunque in sta casa, eh. Qualcosa di aperto mai. Abbiamo trovato l'armadietto di Eldwine Alkinson nascosto nel soppalco. Siamo abbastanza sicuri che l'armadietto nasconda la chiave che permette di aprire la via segreta per la biblioteca. Come è stato detto nel diario di Eldwine, ci servirà sempre il codice segreto che solo Eldwine conosce. Blake ha proposto di fare una seduta spirituale per la comunicazione con lo spirito di Eldwine e chiedergli gentilmente di darci il codice di accesso. Secondo lui, per far sì che lui che la seduta abbia pieno successo, dobbiamo usare gli oggetti relativi a Eldo, cioè questo ti pare che lo portate dall'aldilà e non si svegli scazzato, cioè volete anche la sua combinazione dell'armadietto, ma io vi manderei a cagare. Come minimo vi maledirei a vita. Notato che Eldwine nel suo diario parla con orgoglio delle statuette che ha portato al ritorno dell'Africa Dall'Africa Queste statuette sono ancora nascoste da qualche parte nella villa Dovrò cercarle e portarle per poter organizzare una sessione Minchia, mi sa che è lungo sto gioco, eh Cioè, non lo so Tra l'altro batteri ovunque un culo <ride> Niente Dobbiamo andare sopra Andiamo sopra Che vedo qui Gemelli Non abbiamo la chiave gemelli Ah è cancro Ok Voglio solamente salvare E farla finita Ragazzi dai, nessun cheat per favore, nessun cheat. Ok, quindi sta porta dritto... Eh ok, 3-2 per l'Italia, dai cazzo, quanti ricordi non fare ancora? Ragazzuoli. Direi che per oggi possa bastare Credo che per oggi abbiamo fatto anche troppo Sinceramente E siamo arrivati al punto No no no Scorpion eh, ba Basta La supplico basta Mi sta venendo un'ansia dalla Madonna Perché io so So per certo che no, Non continuo un cazzo per oggi Scorpion So per certo che ora Siccome c'è stata troppa tregua Sono convinto che ora mi viene un infarto Ci sarà sicuramente qualcosa che mi fa venire un infarto